Ciao amici Mister Gadget, voglio presentarvi un prodotto molto interessante, uno smartwatch in grado di fare qualunque cosa vi serva per meno di 60 euro parliamo di un prodotto con il nome impossibile si chiama Xiaomi Huami Amazfit Beep Lite una volta che avrete riconosciuto il suo nome ormai sarà uscito di produzione Allora, meno di 60 euro dicevamo per un prodotto che ovviamente richiama molto da vicino l'aspetto di Apple Watch si utilizza con una combinazione tra il movimento touch e invece lo swipe che fate su display e qui potete vedere essenzialmente quelle che sono le applicazioni che sono disponibili intanto eh, avete eh, un orologio eh, c'è un'applicazione che non è quella nativa con cui potete eh, cambiare i quadranti un movimento per darvi lo status delle vostre attività quanti passi avete fatto come va il battito cardiaco eh, quali sono eh, le distanze percorse eh, nel corso di una eh, giornata con il pulsante c'è sempre il ritorno indietro e poi il eh, movimento attraverso le varie attività potete vedere anche qui quello che potete eh, misurare no? toccando eh, la corsa in esterna eh, il eh, tapirulano oppure la bicicletta e ancora eh, la camminata e poi qui avete invece la storia di tutto quello che avete fatto per quanto riguarda le vostre attività ci sono indicazioni meteo che arrivano ovviamente con la sincronizzazione con il vostro smartphone eh, l'orologio con le sveglie che potete piazzare un eh, timer una bussola che può essere molto utile tenete conto che questo è un oggetto che ha anche il gps al suo interno con l'assisted eh, gps Dettaglio, come detto, eh, importante è quello del sensore per il battito eh, cardiaco. Ma quello che credo sia ancora più importante è che questo oggetto riesce a funzionare con un'unica carica addirittura per 30 giorni. Tutte le informazioni che trovate qui, comprese quelle per il sonno che qui non vengono mostrate e vengono riportate invece eh, sulla applicazione, eh, vengono eh, viste dall'applicazione MiFit, la stessa con cui si sincronizza la Mi Band di eh, Xiaomi allora vi segnalo la proposta di Gearbest che con eh, meno eh, di 60 euro eh, vi offre questo oggetto eh, che secondo me per il rapporto qualità prezzo molto completo, molto interessante soprattutto per l'autonomia se qualcuno di voi lo acquista mi faccia sapere come si trova